fra martino, fra martino. campanaro dormi tu. dormi tu dormi tu fra martino, fra martino. Suona, le suona le campane suona le campane suona le campane dam. suona le campane Bra Martino, suona le campane, suona le campane. Campana, campana ding dong dam, dormi dong dam. Suona le suon suon suon suon suon campane, suona le campane. Suona le campane, suona le campane. Ding dong dam, ding dong dam. Ding Pra martino. pra martino campanaro, campanaro. dormi tu